Ok, buongiorno a tutti Buongiorno a tutti E felici di stare qua Felici di stare qui Condividere la parola con voi E compartire la parola con voi Spero che sia di incoraggiamento per tutti È una parola di incoraggiamento Perché è una parola per animare E spero che Dio vi parli attraverso questa la parola. parola Come ha parlato a me come me lo a mm, Qualche giorno fa. Días, stavo leggendo questo versetto, no? Stavo leggendo questo versicolo. In Giovanni 8.12 In Juan 8.12 Un versetto che conosciamo bene molti. Un e' un versicolo che molti conosciamo. E. il Signore mi stava ministrando con questo versetto, no? E il Signore mi stava ministrando con questo versicolo. E quindi inizia a scrivere un po' e empece a scrivere guardiamo? <ride> sì. Juan 8.12 Giovanni 8.12 e parlare di Gesù ancora di Gesù io sono la luz del mondo il che mi segue non andrà in tennieblas ma tendrà la nome della vita okay. eh. questo versetto ci dice che noi siamo la luce del mondo este... che Gesù è la luce del mondo questo no? versetto ci dice che Gesù è la luz del mondo y quien lo sigue no camina en las no caminará en tinieblas ¿Qué significa caminar en las tinieblas? caminar en tinieblas? las significa portar el pecado con nosotros. Caminar en tinieblas significa llevar el pecado con nosotros. Significa portar llevar problemas. Significa portar el lo scoraggiamento. significa llevar el desánimo, palabras allora sin fe, Significa portare le tenebre sì. con noi. Significa portare le tenebre <coughs> con noi. Quindi portare le tenebre dentro e fuori di noi. Así y fuera de Quindi essere tenebre e non luce. Portare la luce invece cosa significa? Perché, Perché significa portare la luce? Perché noi siamo chiamati a portare la luce. Perché siamo chiamati a portare la luce. Quindi significa portare Cristo con noi. Lo che significa portare Cristo con nosotros. Quindi pace. Benedizioni. Discorsi di fede. Discorsi di fede. Testimonianze. Testimonios. Quindi non nasconderci al mondo. Así que nasconderci no al mondo. Ma manifestare questa luce pubblicamente. Sì, ma que manifestare questa luce in pubblico. Con parole e con azioni. Con parole e azioni. No? Molte volte siamo portati anche a portare scoraggiamento alle persone, no? Perché a veces eh, tendemos a llevar desanima a las personas magari raccontando anche All i nostri problemi a lo mejor raccontando <coughs> i nostri problemi non, portare luce non significa che dobbiamo nascondere i nostri problemi llevar la luce non significa che tengamos che esconder i nostri problemi però sappiamo che dobbiamo brillare, sappiamo che, che brillare. sappiamo che dobbiamo portare la luce con noi sappiamo che dobbiamo llevar la luce con nosotros. Okay. Quindi portare la luce con noi. Así que llevar la luz con nosotros, significa portare Cristo con noi. Significa llevar Cristo con nosotros. Matteo 5, Mateo 14, 16. Matteo 5,14 a 16. Matteo 5, the 14 a 16. Ah, sì. 16. Portare la luce con noi, sì. mentre lo prendiamo. Allora. Bueno, uh, io... Okay, sí. luz con nosotros Cuando hablo de Dios, estoy de Jesús Cuando hablo de Dios, hablo de Jesús Portar <coughs> la luz con nosotros Hablamos uh, de, de llevar la luz con nosotros Significa anche uh, portar a Jesús vivo con nosotros no? Significa llevar a Jesús vivo con nosotros Cuando el pastor estaba hablando ¿no? de este arqueólogo que ha encontrado el sangre de Jesús quando il pastore sta parlando di questo archeologo che incontrò la sangue di Gesù. Una cosa meravigliosa che è successa in questo documentario. Algo meraviglioso che è passato in, este, in, in, in nel documentario. Che mi colpì, mi emozionò. Che emozionò. <coughs> che questo uh, archeologo. Es e questo archeologo. Portò ad esaminare questo sangue. esaminare questa sangue. Esaminando questo sangue, questo sangue aveva... Più cromosomi dalla parte della madre che del padre. sangue más cromosomas del lado madre del padre. Era sangue umano. Era sangue umano. E un'altra cosa che lui vide, e altra cosa che il vio, che era sangue vivo. Era sangue viva. Era sangue vivo. Sangue viva. Lui dice questo sangue è di di molti anni fa ma è vivo e noi crediamo in un Cristo vivo e noi crediamo in, in un Cristo vivo in un, in un sangue in che ancora opera che opera fa miracoli che, milagros, che ci parla vivo che ci parla e sta vivo la relazione con Gesù è qualcosa di vivo, vivo. noi dobbiamo portare Gesù vivo al mondo Amen. operare miracoli, opere che faceva Gesù Gesù diceva che non aveva dove posare il capo Gesù diceva che non aveva donde... dove accostarsi ah, no. perché significa che non si fermava mai perché significa che non si parava nunca e noi dobbiamo recuperarci a Gesù in questo verso che Tendemos diciamo che a Gesù. <coughs> Matteo 5 e in Matteo 5,14 no, 4, Matteo 5,14-16 di dice Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enseña la lámpara y se pone debajo del almud. pasó el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras horas buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces en el primer verso dice, nosotros somos la luz del mundo in Giovanni Gesù diceva io sono la luce del mondo però quando noi portiamo Gesù nel mundo, ne, ne, in noi a dentro de nosotros, noi siamo la luce del mondo dobbiamo riflettere Gesù sí. dobbiamo brillare come lui brillava. Que brillar come él brillava ricordate questa parola che dobbiamo brillare dobbiamo brillare una luce deve brillare. Una luce deve brillare. Se no non è una luce. Se no non è una luce. Bene. Analizziamo un momento questi versi. Analizziamo i versicoli. Uh, praticamente una città anticamente, una ciudad, anticamente si, poneva, uh, si metteva sopra il monte per due ragioni. Si poneva sopra un monte per due ragioni. Perché aveva una vista migliore per vedere quando arrivava il nemico, tenía, mejor para el enemigo, e quindi prepararsi meglio alla difesa, e, si mejor alla defensa, e poi era più visibile, y era más visible, e quindi non passava inosservato, o sea, che non passava inosservato così come la lampada, come la versi come dice in questi versi, no? Come dice in Dice, che senso ha se accendiamo una lampada e la, la mettiamo sotto, bueno, a me dice sotto un vaso? È <ride> come, bueno, il laboratorio dice che senso tiene che incendiamo una lampada e la pongamos debajo di de una maceta In Italia dice una maceta non tiene nessun senso, no? Non tiene sentido. Quando si accende una lampada è per metterla nel punto più alto della stanza. Quando si accende una lampada la poniamo nel punto più alto della abitazione Perché deve illuminare todo. tutto. Perché tiene che illuminare tutto. Deve illuminare bene la stanza. Tiene che illuminare bene Non la andiamo a mettere una messa o, o sopra una sedia. Non la poniamo sopra una messa o sopra una sedia. Ma nella parte più alta che abbiamo. Sì, nella parte più alta che abbiamo. Nel mobile più alto che abbiamo. E nel mobile più alto. E quindi come noi. E è come noi. Dobbiamo stare in alto. Dobbiamo stare in alto. Illuminare. Illuminare. <coughs> Chi è che ci illumina? Chi non si illumina? Cristo. Cristo, come dicevo prima, Come se, antes. se noi portiamo Cristo con noi, a Cristo con nosotros, brilliamo. brilliamo. Eravamo nelle tenebre, en las eravamo oscuri, con i problemi, con tutte le difficoltà. Con los problemas, las Ognuno di noi viene da una situazione, no? Cada uno de viene de una Anche una persona semplice, Hasta una persona io, per esempio, non avevo. Nessun problema, venivo da una buona famiglia. Io per esempio non avevo nessun problema, entre comillas, perché venivo da una buona famiglia. Però non ero felice. Però non stava felice. Quindi ognuno di noi deve prendere questa luce di Cristo e brillare. Cristo e, brillar. e illuminare quello che ci circonda. E illuminare quello che que non rodea. Ben. Quindi cosa dobbiamo fare per emettere questa luce? E che tenemos que hacer para emitir esta luz, para brillar, para brillar. Quattro cose, quattro cose. Mostrare la nostra condizione alle persone. Mostrare la nostra condizione alle persone. Che significa? Che significa? Che le persone devono vedere che noi siamo differenti, che la gente tiene che ver che siamo differenti. Che brilliamo, che brilliamo.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 che glorifichi di se a dios Vi spiego un attimo questi punti, no? spiego no? un po' con punti. spunto, per essere un po' più chiaro, per che sia un po' più chiaro. Punto primo, mostrare i nostri cambiamenti alle persone. La primera es eh lo que hacemos demostrar nuestros cambios a las personas. Significa che nonostante i nostri errori, le nostre difficoltà, significa che a pesar de nuestros errores y dificultades, hacemos una soluzione. Abbiamo una, una, una luce nel nostro cammino A differenza di prima A, differ a differenza di antes Brilliamo, brilliamo. La gente deve vedere una luce in noi La gente tiene avere una luce in Deve avere una, tiene avere una persona differente Che si nota in mezzo alla gente, che si in della gente. <coughs> Quindi nonostante i problemi di fortà falta... A problemi e difficoltà ci sforziamo ogni giorno di brillare sempre di più. ci sforziamo per sempre di più. A volte mi succede nella mia famiglia, no? E a volte mi passa in mia famiglia, che ha dei parenti, che ha uno familiare, dici però tu fai questo, questo e questo, no? Però tu sei questo, questo e questo. Però come fai? come lo soluzioni? Come lo soluzioni? Come lo arreglas No? E si meravigliano e si sorprendono. secondo punto, invece vez, el punto, que una luce deve raggiungere gli altri. Es que es una luz que tiene que llegar a los demás. No possiamo stare sotto un vaso. No stare debajo de la maceta. Estare sotto un vaso significa y estar debajo de la maceta significa significa per esempio avere un cristianismo eh uh, pasar en casa, avere un cristianismo in casa, haber un cristianismo en la chiesa en la iglesia. Stare in un posto protetto. Stare in un lugar protetto. Invece dobbiamo raggiungere gli altri. La luce che portiamo deve illuminare gli altri. La luce che abbiamo tiene che illuminare gli altri. Dobbiamo, questo lo diciamo sempre. Questo sempre lo, de lo decimos. Di, di, di illuminare gli altri in qualsiasi posto dove andiamo. Di illuminare gli altri in qualche ...locazione dove andiamo. La luce che portiamo non è una luce qualsiasi. Porque los que yo amo no sono cualquiera, es un uso fundamental para el mundo, y sonalo es una luz fundamental para el mundo, un tropo importante del mundo, demasiado importante para el mundo. Cristo sirvió una luce. Cristo nos hizo una luz, pero iluminar, para iluminar los demás. No para y ya, pintar iluminar no se van, no permite la un vaso, sino para ponerla debajo de la maceta. No no sirve. Si no no sirve. El tercer punto una ciudad eh, posta en alto? Y el tercer punto de una ciudad que está en alto. Riesce a vedere meglio il nemico. Puede ver mejor Quindi siamo più visibili, más visibles, più attaccabili, más perseguitati, infamati. Intamamos. Però questo già lo sappiamo. Lo Gesù e i discepoli lo sapevano. Eso sí, los ya lo Ci hanno avvertito los che il nemico proverà con tutte le sue forze ad ostacolarci. In Giovanni 15 dice, in Juan, Juan 15 dice che soffriremo per un tempo. Che un Però nonostante, tutte le sue, uh, nonostante tutti gli attacchi dell'enemico, de del Dio porterà a compimento il suo piano per noi. Però noi dobbiamo stare preparati. Però dobbiamo stare listi Ok? Alla difesa. Alla e la nostra ricompensa sarà grande. La nostra ricompensa sarà grande. Il quarto luce invece diceva, la nostra testimonianza deve glorificare Dio. Lo quarto è es che que il nostro testimonio tiene que glorificare Dio. Buonossi, buonasera, buonasera, La nostra luce deve glorificare Dio. La nostra luce tiene que glorificare a Dio. Che significa? Che significa? impegnandoci innanzitutto a cambiare la nostra vita, la nostra condizione. In cambiare nostra, vita, nostra condizione e soprattutto a cambiare la vita degli altri e la vita portare la luce nelle tenebre la las significa che uh stiamo portando una speranza alle persone. Significa che stiamo givando una speranza alle persone. Che nonostante tutte le persecuzioni che una persona può avere. Che a pesarità. Tutti i problemi che affronta. Tutti. Ha una speranza. Tiene una speranza. Ben. Noi siamo la speranza del mondo. Somos la del mondo. Siamo la luce del mondo. Somos la luce. Non la possiamo tenere per noi. Le persone devono vedere una differenza in noi. Deve vedere che Dio veramente sta con te, Deve vedere una differenza. Non deve pa vederci passare i problemi come li passano tutti quanti gli altri. Nella nostra vita succedono problemi. Nella nostra vita, per supuesto, che hai problemi. Ci ammaliamo. Ci enfermamos. Abbiamo problemi economici, certamente. E noi, problemi economici, di in quando. Però la gente deve vedere che mm -hmm. noi abbiamo una luce. Per la gente deve vedere che tenemos una luz. Abbiamo una direzione diversa. Una direzione per i nostri problemi. Per risolvere sì. le nostre cose. Per risolvere nostre cose. Piccole o grandi che siano. O que sean. Le persone devono avere una soluzione. Una deve vedere che quando noi stiamo malati preghiamo per la nostra guarigione. Tiene que que enfermos, para non deve dire. Vado a prendere appuntamento col medico. Non deve dire che a tomar una cita con il medico. Deve dire che preghiamo per la nostra guarigione. Tiene que ver por e per la loro guarigione. E per la loro guarigione. Amen. Amen. Amen. <coughs> Matteo 5.16 dice la cosa della PDT. <coughs> Vetti, Matteo 5.16 in la versione di PDT dice algo. 5. Uh, Matteo 5.16. Matteo... 5:16 mm. Dice: Asimismo, ustedes deben ser luz per los demás, de tal manera che todos puedan ver sus buone obras e adoren a Su Padre che sta en los cielos. Guesta, questa versione mi piace perché. Questa versione mi gusta más perché. Io leo diverse versioni, no? Perché leo diverse versioni. Per capire, capire meglio il versetto. Per entender meglio il versículo. Però questa versione dice, dice dovete essere luce come un comando, come un ordine. Dovete essere luce. Dio è que quello che que ci ha chiamati a fare. Eso es nos a Siamo la luce del mondo. E ci ha reso luce luz. per portare luce. Anche se siamo una piccola luce. Siamo una luz, in qualsiasi posto voi andate. Lugar donde vayas, anche se c'è una piccola luce. Hay una luz, si vede, se ve, si, nota. si nota. Anche se al momento siamo una piccola luce. Este, en este una luz, ci impegneremo, ci sforzeremo per essere una luce più grande. Per más grande però dobbiamo illuminare. Que illuminare dobbiamo brillare. E quando stiamo vicino a tante luci, questo è consiglio. E quando stiamo di Quando vediamo che la nostra luce si sta diminuendo. Quando vediamo che la nostra luce sta pagando. a una luce un po' più grande. Noi luce más grande. Non so se a volte avete visto che magari chi ha avuto un cammino che. Non so se avete visto qui il tuo. una simenea. Che quando c'è una piccola fiamma. Che una llama, e sembra che si sta spegnendo e parece che si stia apagando. Le, le, o gli mettiamo una fiamma più grande vicino, o gli mettiamo l'alcol, e questa subito prende vigore di nuovo. Y esa toma vida otra vez. Quindi quando vediamo che la nostra luce sta diminuendo. Eso, vemos luce sta diminuendo Cerchiamo aiuto. Molte volte ho visto cristiani uh, che sono arrivati al punto di spegnere la loro luce e il diavolo li ha rovinati. Il lo Questo è un consiglio, è un consejo. non l'ho scritto eh, qua, mi viene adesso. Non lo scrivi qui, però lo sto dicendo ora: cercate una luce più grande. Una luz más grande, cercate una persona che possa riaccendervi di nuovo, cercate persone che os ensegnano quando vi date conto che la vostra luce si sta spegnendo. Che, sta parando, che state avvenendo meno nelle forze. Che stai meno forza, cercate una luce che vi possa riaccendere. Che vi si possa mettere vicino a voi. possa poner cerca de vosotros. E vi possa far crescere. Hacer Amen. Amen. Dio vi benedica. Dios os